Mi scrive un uomo di 66 anni che da poco ha scoperto che la sua prostata inizia a essere ingrossata, però dice tutto sotto controllo, non è nulla di grave, e contemporaneamente però ha trovato che anche durante il sesso la sua erezione inizia a essere meno turgida di quanto non fosse precedentemente, è meno dura di quanto non fosse in passato. E quindi associando queste due cose inizia a chiedersi, potrebbe essere un problema legato all'età? Potrebbe essere legato alla prostata? Potrebbe essere qualcos'altro? Per me, per rispondere a questa domanda, prima di tutto è importante sottolineare che questa persona non mi scrive, questo è tutto sotto controllo, questo non è nulla di grave da dove arrivi. Cioè, se sia una cosa che ha detto un medico che ha avuto occasione di vederlo e quindi valutare questa cosa, o se sia un suo parere sulla sensazione che sì, ok, c'è questa cosa, ma non è nulla di grave. Perché... Quando si parla di un problema fisico è importante sempre tenere a mente che il medico di assistenza primaria, quello che un tempo era poi il medico di famiglia, è la prima persona da andare a interpellare, andare lì, andare a chiedere, parlando, qual è il problema, capire una diagnosi un po' più precisa e poi è il medico di assistenza primaria che invia eventualmente eh, in o in altri centri per fare degli esempi più approfonditi, da uno specialista e se valuta che il problema potrebbe essere psicosomatico, manda da uno psicologo, in questo caso da un sessuologo. I problemi sessuali sono tendenzialmente tutti psicosomatici, cioè c'è un funzionamento emotivo che produce un effetto sul corpo che spesso poi, come succede per molti problemi psicosomatici, viene preso come il problema e quindi si va a pensare, si tende a a pensare che sia un problema fisico quando in realtà è tutto un problema psicologico che si manifesta nel corpo in quella, con quel sintomo. E Quindi per parlare di questo argomento centrale che prima di tutto si vada a consultare il medico e poi in un secondo momento si vada a consultare un sessuologo. Allo stesso tempo però cerchiamo di capire un attimo qual è la situazione che mi viene descritta perché... Se questo sintomo arriva per la prima volta a 66 anni dove non c'è mai stato prima nessuna visaglia di un qualche problema legato all'erezione e questo problema poi tra l'altro emerge in maniera graduale perché non è che l'erezione è scomparsa da un momento all'altro, ma inizia a essere meno intensa di quanto non fosse in passato, beh effettivamente il dubbio che possa essere un problema fisico viene anche a me potrebbe essere legato magari anche al problema di infiammazione alla prostata perché si sta infiammando e tanto più si infiamma tanto più provoca questo o potrebbe essere qualcos'altro che sta provocando l'infiammazione e che poi provoca il problema progressivo sul tema dell'erezione. Quindi il dubbio che sia un sintomo fisico c'è ma anche perché un'ottima distinzione è anche il fatto che l'erezione di per sé quando insorge un disturbo dell'erezione tende a modificarsi quindi in maniera più drastica, da 0 a 100. Tende a essere che in un momento c'è l'elezione come al solito, poi l'elezione scompare del tutto, poi c'è come al solito. Mentre invece la gradualità forse è più legata a un, qualcosa, a un problema forse meccanico, strutturale che sta provocando questo problema. E ancora a maggior ragione il medico di assistenza primaria è il punto di riferimento. Ora però, quindi, piccola parentesi, nel sistema sanitario nazionale italiano ci sono tante cose che funzionano e che non funzionano. Una cosa che noi a volte diamo per scontata è il fatto che abbiamo la possibilità di avere accesso a un medico che si possa prendere in carico proprio la salute generale della persona, possa cercare di fare una diagnosi, possa smistare tra i vari professionisti che servono e tutto questo è a carico del sistema sanitario nazionale. Non si paga il ticket dal medico di assistenza primaria. Quindi, a maggior ragione, vale la pena forse far domanda e chiedere aiuto anche in quel contesto, anche perché noi spesso appresi dal quotidiano da tutte le cose che abbiamo da fare, poi abbiamo la sensazione di non avere il tempo di prenderci cura di noi stessi, ma se non abbiamo il tempo di prenderci cura di noi stessi, anche quando è gratis, c'è da chiedersi quando allora prendersi cura di se stessi inizia a avere valore. In questo senso quindi per prendersi cuore di se stesso, per fare un primo passo per star meglio, c'è cioè da contattare il suo medico di famiglia e cercare di capire meglio eh, quale può essere il problema e fare gli esami del caso.